Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti quanti, a tutte le persone collegate a questa diretta streaming su Facebook. Innanzitutto mi presento, io sono Alessandro Cicchetti, sono ricercatore post-doc all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Di formazione sono un fisico, ma eh, già in fase di tesi magistrale e poi anche di dottorato, mi sono interessato alla fisica applicata alla medicina, con particolare interesse alla radiobiologia nell'ambito oncologico. Questo slot pomeridiano di dialoghi sulla salute eh, globale andremo a parlare proprio di oncologia che eh, come poi molti di voi eh, sapranno è uno dei temi principali eh, che verrà affrontato nel Festival della Salute Globale che si darà a Padova dal 9 al 15 novembre che è un po' l'evento eh, finale eh, di cui diciamo, questi dialoghi fanno un po' da, da introduzione e, ed è un evento organizzato dalla terza Editoria terza con la partecipazione del comune di Padova, dell'Università di Padova e dell'ONG Medici Con l'Africa. E veniamo quindi all'incontro di oggi: il titolo lo potrete avete già visto, probabilmente. La ricerca oncologica ci salverà. Questa è la domanda, questa è la domanda, e la risposta la andremo a scoprire insieme all'ospite di oggi che è il professor o Poker direttore scientifico dell'Istituto Oncologico Veneto eh, di Padova e professore ordinario di medicina interna e di endocrinologia. Buongiorno professore. Buongiorno, ringrazio di avermi anche titolato perché sono, ero professore associato, insomma, vabbè, comunque non ha rilevanza. Okay. Questo, titolo, questo, titolo, questo titolo, grazie, comunque. questo titolo eh, è una provocazione, ovviamente, però eh, vuole sottolineare che veramente la ricerca oncologica è la cura dell'oncologia, cioè la, tra ricerca e, e cura c'è un rapporto ormai strettissimo, soprattutto in questi ultimi anni, quando l'oncologia si è completamente trasformata, grazie alla della ricerca. Ok, quindi la ringrazio nuovamente di aver accettato l'invito a questo virtuale. Prima di partire con le domande, diciamo, con, con questa discussione, volevo precisare per tutte le persone collegate che è possibile fare nel corso della diretta delle delle domande, dei commenti nello spazio della chat, e poi più o meno potremo anche andare ad affrontarle con il professore. E quindi appunto iniziamo con, uh, con questo dialogo. La mia prima domanda è una domanda molto generale di interesse, probabilmente appunto nazionale, nel senso che eh, vorrei chiederle qual è secondo lei la situazione degli IRCS in Italia, sia dal punto di vista di competenze oncologiche, sia dal punto di vista del, dell'utilizzo delle tecnologie, e dove quindi gli IRCS italiani si collocano in una fascia, eh, in che fascia si collocano in, nel panorama europeo, diciamo? Eh, faccio una piccolissima premessa, che per fare il direttore cedivio bisogna essere ottimisti, se uno è pessimista non può fare questo mestiere, quindi io sono di indole ottimista, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, però devo dire che eh, questo bicchiere che vedo è, insomma, è molto pieno, nel senso che eh, cominciamo col fatto che gli IRCS oncologici da anni stanno facendo rete insieme, una rete davvero, condividono progetti di ricerca, condividono, raggiungono finanziamenti insieme, condividono risorse, quindi una realtà italiana eh, esiste, si chiama Alleanza contro il cancro, che mette insieme tutti gli oncologi più ancora qualcun altro eh, ed è finalizzata a, a far sì che tutte mettano a disposizione le proprie, le proprie risorse. Eh, lo, quindi lo, lo, gli istituti italiani eh, non sono messi male rete non sono messi male secondo me se noi vediamo il panorama europeo eh, ovviamente in Europa ci sono alcuni centri oncologici super rinomati però anche in Italia ci ce sono centri oncologici super rinomati e, e, quasi tutti loro appartengono ad un'associazione europea che raduna tutti gli istituti principali istituti oncologici che OIC si chiama e ehm, che eh, dà un accreditamento eh, ogni totale anni, e tra l'altro noi siamo in fase di, di chiusura del secondo accreditamento e siamo stati qualificati come Comprehensive Cancer Center, quindi che è il livello maggiore, come diversi altri istituti oncologici italiani. Qua vicino c'è Claudio Aviano che ha questa qualifica, in Lombardia c'è IEO, c'è l'Istituto Nazionale dei Tumori ovviamente, c'è Humanitar che questa qualifica, San Martino di Genova ce l'ha e così via. Per cui l'Italia diciamo, è, è ben posizionata da questo punto di vista, secondo me. Eh, eh, vedremo cosa succederà poi con i progetti di ricerca di Cancer Mission, eh, dove, dove, che è una grande sfida dei prossimi anni per questo. Anche dal punto di vista tecnologico, sì. eh, noi siamo ben, ben posizionati. Eh, L'Italia ha sempre avuto grandi apparecchiature, eh, anche l'università, grande apparecchiatura, se però confrontiamo questa, forse per, per, per, per certi versi è un'osservazione un, eh, sì, un po' provocatoria che questa, se vediamo l'investimento fatto in apparecchiatura, l'investimento fatto in materiali di consumo per usare l'apparecchiatura, non stanno perfettamente le cioè, siamo molto bravi a comprare grandi macchine, dopo però dobbiamo imparare eh, a, a gestirle bene e a sfruttarle in fondo per cui, cosa che però su, su questo gli X sono molto attenti e, e um, attualmente ad esempio adesso siamo in attesa del, della definizione di del un contratto con il Ministero per l'acquisizione di un sequenziatore di altissimo livello eh, che ci che consentirà di fare rete tra 5 tra Veneto e Emilia Romagna su questo quindi diciamo la tecnologia c'è, le persone secondo me anche eh, come al solito l'italiano ha difetto un po' di organizzazione, di, di sì. La logistica qualche volta non è perfetta, diciamo. il dimensionamento degli uffici qualche volta non è perfetto, però direi eh, grande professionalità e eh, quindi oh. grande dedizione al lavoro. Ok, quindi partiamo con un bicchiere più che mezzo pieno. E, eh, insomma, più di mezzo bicchiere e anche un po' di sfumantino. Cioè, ecco. okay. Bene, ottimo. E visto che anche lei ha citato invece appunto, i grandi finanziamenti europei, eh, la seconda domanda, sempre un po' più a carattere generale, che le volevo fare è la seguente: appunto, che eh, i progetti quando vengono sottomessi nei, nei grandi bandi europei, ma anche in realtà in multinazionali, eh, ormai viene valutato anche in maniera molto importante l'aspetto di divulgazione, non solo non solo tra pari, quindi su pubblicazioni scientifiche, ma anche la divulgazione nei confronti poi del cittadino e anche di eventi che vanno a coinvolgere le scuole. Quindi le volevo chiedere, quanto è importante secondo lei questo processo e quanto è importante che una, un, un ricercatore abbia tra le sue caratteristiche anche questo requisito comunicativo? Eh, è molto importante. Allora, io le racconto una storia. Quando stavo per diventare direttore scientifico, ormai ero in fase finale, si aspettava la nomina da Roma, ho incontrato una, una mia vecchia amica che faceva giornalista e gli ho detto, ma sai, mi piacerebbe un giorno riuscire a tradurre, eh, io adesso ho in mano un articolo appena appena fatto dei miei che insomma, è duro da leggere, è difficile da, da comunicare, insomma la scienza sui lavori importanti soprattutto è molto molto complicata e io vorrei riuscire a tradurre questa cosa. Per la gente comune, perché deve comprendere il significato della ricerca. Eh, tra l'altro, eh, so che, prima fosse una parentesi, ma nell'epoca Covid eh, c'è stata un po' di confusione, no? stata, la, la, la gente non ha capito che la ricerca lavora per ipotesi e confutazioni, per cui i pareri opposti ci sono sempre, no? mentre vorrebbe il parere unico che dice si fa così, ma invece la scienza purtroppo ha opinioni di, differenti e, e quindi sconta questo fatto. Per cui comunicare la scienza, comunicare i principi della ricerca è certamente una partita molto importante eh, su cui tra l'altro io ho, ho fatto e ho in corso delle iniziative eh, un, un po' audaci perché ho, ho utilizzato un linguaggio delle vignette che secondo me però è un linguaggio che trasmette alcuni concetti come colpi di fucile istantaneamente eh, per eh, fare una campagna di Istruzione alla, alla, alla popolazione, diciamo, normale, ovvio, la, la, la famosa casalinga di Voghera che ha altri obiettivi, che, che magari ha dei concetti vecchi in testa, eh, e, e raccontargli che come sta cambiando l'oncologia e cosa sta facendo la ricerca oncologica, è un progetto che ormai ha preso corpo, siamo già alla seconda edizione, stiamo per uscire con dei, dei graphic motion. Per cui. Facciamo un prodotto che è stata un'avventura molto interessante, però nasce proprio da quel primo episodio, dall'idea di portare a qualcosa di appetibile eh, un materiale che, che è molto appetito tra gli esperti, ma totalmente indigeribile per chi non è proprio l'esperto di quel settore. Quindi la comunicazione dei risultati è una cosa importantissima. Ok, quindi sono contento di sentire che lei ha sposato questa causa e no, no. mi associo nel senso questo questo. che anche nei prossimi progetti europei, Cass Mission, c'è diciamo, un, un obiettivo su, sulla comunicazione eh, Esatto, questo eh, è quindi è questa è la direzione che io... La responsabilità del ricercatore è anche un po' questa, diciamo. Eh sì, perché eh, sennò uno rischia di fare la ricerca per, per la propria carriera e questo è quello che succede qualche volta tra l'altro qui c'è un punto a favore degli X rispetto all'università questo io l'ho sempre sostenuto allora, siccome la, la, la ricerca negli X si trasforma direttamente in finanziamento diventa finanziamento di ricerca corrente eh, è un beneficio per tutto l'istituto mentre l'università questo meccanismo di, di, diciamo, di risultato economico della ricerca non, non, non è così forte per cui alla fine la ricerca è più personale più per la propria carriera personale, personalmente nell'Ix è più per l'istituto e quindi questo meccanismo io penso sia molto interessante è una premia esposta, no. eh, è è molto interessante Questo sì, è una considerazione che, che ho fatto volta. adesso invece ci spostiamo un attimino più nella, diciamo, nel vivo del, del tema quindi passiamo un po' più agli aspetti clinici e di ricerca chiaramente quindi volevo chiedere eh, ovviamente si sente sempre Parlare di, di prevenzione come miglior arma per combattere il cancro e quindi volevo un parere suo su: volevo chiederle quali sono, secondo lei, innanzitutto i distretti dove oggi la prevenzione, e lo screening precoce della malattia viene fatto in maniera efficace e, soprattutto, nel futuro, secondo lei quali saranno invece i nuovi distretti, nuove eh, tipologie di tumore che verranno incluse in questo, in questo allora, mondo. Ehm. Immagini diagnostico che anche di biopsie liquide. Mm, questo è un altro argomento aguzzo, però da biopsie liquida è molto interessante, Poi magari spenderò una parola su questo. Allora, eh, innanzitutto va distinta la prevenzione primaria da una prevenzione secondaria, da, ho visto anche citare, una prevenzione globale. Eh, ehm, allora, eh, prevenzione, comunque la primaria vuol dire eh, fare in modo che il tumore non compaia, quindi che eh, stile di vita devo avere per ridurre la comparsa del tumore. Questo eh, penso sia un argomento di grandissima rilevanza eh, che eh, non ha, secondo me, eh, avuto eh, da, soprattutto da... da, da da, dai policy maker, la stessa attenzione che ha avuto altri momenti. Pensiamo a quanto spendiamo in diagnostica e in terapia, benissimo, è fondamentale le cose, e quanto poco spendiamo per far sì che la gente tutti i giorni prenda e si metta a correre lungo i argini facilitando l'attività fisica. Oppure eh, la, la, la diffusione, la, la comunicazione, sul eh, sforzi di comunicazione, perché non è facile, sul stile di vita sano, sulla dieta da seguire, sul gestizio fisico da fare, su tutte cose, ovviamente la stensione del fumo, eh, eh, la riduzione dell'alcol, tutte cose che hanno un impatto importante. Pare che eh, alcuni studi mostrano che circa il 10% dei tumori può essere evitato dalla, da un'attività di, di, di, eh, di vita sana, di, di stile di vita. e Quindi l'impatto è enorme se gli posso evitare il 10% di tumori è un impatto è enorme per cui, eh, io credo che ancora non uh, sì, dobbiamo molto sforzarci a questo punto di vista investendo attività, ricerca, e risorse su questo questo è co la conto la, la prevenzione secondaria, secondaria vuol dire diagnosi precoce qui devo dire l'Italia e il Veneto soprattutto, si comporta molto bene perché ha un programma di screening molto efficiente dove le persone sopra i 50 anni fanno, uh, hanno una grande aderenza a test su, per, per, per l'esame delle feci per la diagnostica del colon, del cancro del colon, poi eventualmente i casi positivi fanno la coloscopia. Uh, le donne con il tumore al seno, c'è un'attività molto intensa da questo punto di vista, abbiamo anche delle linee di ricerca sulla possibile anticipazione dell'età in determinate categorie di donne e anche il nostro istituto sta lavorando su questo. Uh, il, il vecchio pop test che adesso è diventato in realtà una, una prevenzione primaria col vaccino per l'HPV e questa è una cosa fantastica ci cioè noi prendiamo le, le bambine, le vacciniamo per l'HPV e nel corso della loro vita eh, riduciamo drasticamente il rischio che venga un cancro dell'utero, del collo dell'utero quindi eh, questa è un'altra attività eh, importante poi ci sono dei settori secondo me eh, su cui si stanno lavorando, eh, l'int è uno dei leader su questo progetto di ricerca sul, sul polmone, sulla mh, efficacia della diagnostica per, per il cancro al polmone e penso che prima o poi si arriverà a un punto di equilibrio perché sa, quando, per decidere che eh, conviene fare un certo esame per evidenziare, fare un diagnosi precoce di tumore, va fatto un conteggio di... Costo efficacia di, di beneficio, no? ovviamente, perché io posso fare l'attacco tutti quanti per una cosa che noi non possiamo fare, che ci costa una materia di soldi, che forse produciamo dei danni invece di fare del vantaggio eh, Per cui eh, la faccenda è, è, sembra facile, invece è complicata. Però questi sono i settori, di, di, di penso che il polmone è il prossimo argomento all'ordine del giorno sul tema prevenzione. Però okay. prevenzione primaria, stile di vita, attività fisica, non fumare, eh, bere moderatamente. Yeah, eh. Andiamo a andare avanti le domande anche per questi aspetti. La, la, la stop un secondo e passiamo così invece all'altra all domanda, tanto poi riprendiamo questi temi. E qui l'ascolto anch'io con grande attenzione perché non mi è capitato ancora di, di fare ricerca al riguardo e, e volevo parlare con lei del grande tema del momento, del dell'onnipresente a tutte le call, diciamo, di finanziamento europeo degli ultimi, degli ultimi anni, ossia l'immunoterapia. E quindi volevo sapere se può spiegarci in cosa consiste, quanto potrà aiutare a rendere controllabili, diciamo, anche patologie più aggressive. Io ricordo che, credo mio nonno, certamente mio papà, che faceva il filosofo, che non sapeva so, nulla in medicina, diceva che il cancro veniva per un problema di disordine immunitario. no. Cioè, eh, la, finalmente la rivincita di ste unità sul cancro, perché per tanto tempo si è pensato che lì c'era qualcosa da fare, lì dipendeva la, la, la, la forza della terapia dove si è entrata lì dentro, però non si trovava la chiave. E quindi eh, la chiave non si trovava, perché eh, il, il tumore si è scoperto solo dopo, è stato quello l'elemento che ha fatto scatenare l'industria farmaceutica indirizzando risorse in questo campo, e il tumore si nascondeva. Il tumore esterno immunitario non lo vede, non lo vedeva. Diciamo. Adesso la domanda che io faccio: cioè, arriva dal freddore, adesso non parliamo ovviamente del Covid. Ci viene da freddore, e eh, dopo un po' il Freddie è passato perché il immunitario ha risposto, ha prodotto degli anticorpi, magari si ricordava del virus precedente, e quindi l'organismo è guarito. Eh, quindi, nei confronti di un soggetto esterno estraneo all'organismo, ha prodotto un meccanismo di difesa anche quando è qualcosa di diverso l'organismo ovviamente e perché il sistema immunitario non, non lo riconosce non lo deve non lo fa perché il tumore emette questo lo fa per sopravvivere c'è un, un altro aspetto della visione del tumore si parla come cellule impazzite secondo me sono cellule disperate più che impazzite che vogliono sopravvivere a tutti i costi e mettere in atto dei meccanismi tra questi dei meccanismi attraverso i quali non si fa riconoscere il sistema immunitario si nasconde e il sistema immunitario non lo vede e non lo trova, ovviamente. Una volta scoperto questo meccanismo, eh, la ricerca è riuscita a introdurre la chiave degli elementi di, di apertura per cui il sistema immunitario è tornato in grado di riconoscere alcuni tumori. E qui sta il coso, eh, vantaggio enorme, qui il farmaco rende riconoscibile il tumore e, e dopo il resto del lavoro lo fa il nostro sistema immunitario. Qui tra l'altro eh, eh, lo stesso farmaco via via si sta, stanno allargando le indicazioni perché mentre prima c'era una, una, una, una, una medicina che agiva in un determinato contesto per un determinato tumore, mm. per quell'organo lì, andava bene per la mammella perché era un recettore anti, bloccava i recettori estrogenici, eh, ehm, il, il, il farmaco immunologico eh, la, la, lo spettro di terapia poi la resteria immunitaria, lui rende solo visibile, ecco. questa è la grandissima evidenza. Si è cominciato, devo dire come la Noma, è stato probabilmente il primo dove si è accorti che eh, alcuni farmaci cominciavano a funzionare. Mi ricordo io come endocrinologo, me ne ero interessato perché producevano degli effetti endocrini notevoli, con anche delle ipofisiti, un farmaco difficile da maneggiare, ovviamente. E poi da lì, nel venuto secondo, il terzo e quarto, ho cominciato già nei due insieme. E, e, e sono stati grandi successi adesso e la, la, la devo dire mi sono convinto quando alcuni colleghi oncologi mi hanno detto eh, io non ho mai visto delle risposte del genere non ho mai visto delle situazioni cambiare così tanto e allora la sensazione è stata siamo di fronte ad un grande cambiamento di là, da, di là a poco è venuto il tumore del rene, poi è venuto il colon poi è venuta la mammella cioè, per, per gran parte, della, per molti di questi tumori, la terapia immunologica è diventata un asset fondamentale. Ovviamente ancora qualche effetto collaterale esiste, però stanno minimizzando e, e, e è successo sempre di più. Insomma. Ok. E proprio perché appunto abbiamo citato anche in questo caso invece le, i farmaci, le chiedo, eh, secondo lei, quale pensa che deve essere il rapporto di Mirx Instituto di ricerca oncologico con le farmaceutiche. Eh, deve essere un rapporto virtuoso. Deve esserci, questo rapporto, è fondamentale perché abbiamo, interesse, abbiamo un interesse comune. Altri interessi sono divergenti, perché l'industria farmaceutica, ovviamente fa il suo guadagno, noi dobbiamo spendere il meno possibile. Quindi siamo divergenti. Però, l'interesse comune è, è utilizzare le nostre conoscenze e capacità per il paziente, per fare bene al paziente. Allora, eh, è chiaro che l'oncologo è molto eh, contento di avere terapie innovative da somministrare ai suoi pazienti. Eh. Per cui questo rapporto eh, esiste, Bisogna, va tenuto in equilibrio sul benessere, su benessere del, del paziente, quello è secondo me un punto chiaro. il punto chiave. Eh, il punto comune della discussione eh, sì, è il punto comune i finanziamenti sono importanti per la ricerca, non c'è nessun dubbio però in qualche modo la barra va sempre tenuta lì e penso che questo viene fatto. Insomma, da di vista sono molto soddisfatto. Però prima, lei ha detto una parolina, se posso ritornare? Certo. Ancora, abbiamo quanti minuti ancora? Abbiamo ancora almeno sette minuti, quindi può andare tranquillo. Allora, posso fare una digressione. Ha parlato di biopsia liquida. Sì. Ha parlato di biopsia liquida. Allora, la biopsia liquida vuol dire poter eh, diciamo, um, un periodo di sangue e capire il nostro il tumore di quel soggetto come sta andando, come si sta comportando. Quindi, da un prelievo di sangue, non da un periodo di tessuto. Questo è un grandissimo avanzamento e eh, si poggia sul fatto che eh, il tumore è connotato da una serie di eh, varianti genetiche cioè una serie di alterazioni, di mutazioni che si porta dietro, che acquisisce anche nel tempo quindi continuano a aumentare. E la virus liquida è un grandissimo evento, grandissima tecnica che ci consente di capire come il tumore sta, sta evolvendo. E l'ideale sarebbe, per esempio, quello che succede nella storia del paziente, viene fatto una diagnosi, viene caratterizzato, si scopre che magari ci sono delle varianti che rispondono a determinati farmaci, l'oncologia personalizzata, inizia la terapia. E dopo eh, un po' eh, compaiono delle, delle, delle manifestazioni per cui ci rendiamo conto che il tumore sta progredendo, sta avanzando. Abbiamo fatto una biopsia, abbiamo trovato una metastasi, dobbiamo cambiare la terapia. Questa logica di attesa della manifestazione per cambiare la terapia, per renderci conto che la cura non va più bene dobbiamo cambiarla, è riduzionata alla biopsia liquida. Non aspettiamo più che compaia la manifestazione, ma cerchiamo di intercettarla prima quindi possiamo cambiare la terapia in base alla, a questo studio che ci dice come, come sta cambiando quel tumore prima ancora che dia una, o che sia riscontrabile una lesione secondaria per cui questa pratica della biossia liquida è un'altra grande scommessa di questi anni, direi vinta ma che è ancora molto, molto futuro davanti secondo me proprio come elemento per la caratterizzazione del tumore in corsa, in corsa, non alla fine in corsa, in corsa eh, esatto, diciamo che quindi si aggiunge un po' la caratteristica che diceva lei prima: eh, le tumorali sono impazzite, ma sono comunque disperate. Le, sono, secondo me sono disperate ah, eh, sono eh. stati, quindi nel senso, la terapia, questo è l'altro aspetto che mi sembra di vedere che negli, negli ultimi anni si sta. Si sta lavorando su questo, la terapia non deve essere costante dall'inizio alla fine, ma si deve evolvere poi eh, con l'evoluzione stessa del tumore. Sì, ecco, eh, diciamo, perché tornando poi al mio ruolo di direttore scientifico, è quello di eh, cogliere questi diversi aspetti, di investire i in finanziamenti che ci arriva dal ministero che arrivano dai cittadini attraverso 5.000 e indirizzarli nei settori e nei settori che, che si ritengo e riteniamo tutti più rilevanti ok invece tornando, tornando sul fumo alcol e alimentazione che ha menzionato poi lei precedentemente allora numero uno il fumo Ok. poche, poche storie numero uno è il fumo devo dire che ehm, sono molto cambiate le abitudini della, della... ancora i giovani fumano ancora tanti anni fa mio figlio dice papà se ho smesso i fumare, non ho mai cominciato eh, ehm, ehm, però eh, soprattutto negli strati delle donne continuano a fumacchiare e negli strati sociali più bassi invece, sì, sì, il fumo c'è dopodiché eh, uno il fumo lo respira aprendo la finestra questo è un altro discorso ancora però eh, credo che si è fatto molto sulla lotta al fumo e i risultati eh, si sono visti tra l'altro il tumore del polmone prima non l'ho citato è un tumore che, il cui prognosi sta cambiando moltissimo in base all'immunoterapia. È uno dei tumori che stanno beneficiando adesso, è cambiata la storia del tumore del polmone. Ci sono sopravvivenze che una volta ce le potremmo sognare. Insomma. Per cui fumo. Eh, l'alcol, eh, anche tu, anche l'alcol è un imputato di questa cosa ovviamente. Eh, eh, L'abuso di alcol, se prendiamo, c'è una certa correlazione tra siamo uh, aree nelle quali c'è un, un utilizzo dell'alcol particolarmente elevato, l'abuso di alcol, insomma, no, no, cominciano col caffè corretto la mattina per poi finire alla sera con le grappe, eh, c'è un'incidenza di tumore di fegato più alta. E quindi, insomma, eh, eh, dopodiché anche lì, probabilmente qualcosa cambierà con le nuove terapie per l'epatite, perché l'epatite è un altro cofattore del cancro del fegato. Cioè cosa ci aspettiamo di miglioramento, però insomma fumo no, alcol moderato. Dopodiché c'è la forchetta, il resto, la, la dieta. Allora um, non ci sono dubbi che l'obesità eh, è, è, è un fattore che aumenta il rischio di cancro perché aumenta il metabolismo, eh, modifica il metabolismo degli estrogeni, il testosterone si trasforma in estrogeno per cui aumenta il cancro in, in diversi settori e anche, diciamo, la, la, la risposta del paziente alla terapia nel, nel paziente obeso è peggiore, quindi anche dopo peggiora la cosa, per cui lo stile di vita è fondamentale, la dieta sana è fondamentale, quindi eh, tanta frutta e verdura, insomma, questo è il messaggio. Ok, allora proprio come ultimissima domanda, credo che abbiamo ancora qualche minuto, eh... Diciamo che un piccolo anello, nel senso che cercando poi un po' di informazioni online sul professore, ho trovato a un certo punto una foto dove dietro mi, mi è andato l'occhio c'era un libro di cucina padovana. Ah, ah, ah. Mi ha colpito perché io ho, piace molto cucinare, sono anche vegetariano, ma lasciamo adesso questo discorso. Okay. E, e quindi, però, gli stili di vita, diciamo, l'alimentazione, ma anche proprio la cucina mi interessano molto e ho visto che lei però è anche membro del comitato scientifico di, di Health Chef, il progetto sì, di... è una cosa che, a cui ho partecipato volentieri, che è un'iniziativa che punta a, proprio a, a, a portare in commercio la, la, la salute in, in tavola, e quindi a lavorare sulle ricette più equilibrate, più, più, più adeguate, più salutari possibili è un'attività che è in corso, adesso speriamo di vedere qualche risultato tra un po' di questo, di riuscire ad entrare in ristorante e trovare il menu head chef in cui tutta la vista degli alimenti sono stati studiati per dare il migliore risposta possibile da questo punto di vista. Ok, allora ecco, no, mi dicono invece che dalla regia abbiamo ah, tempo sì. per andare avanti e c'erano le domande dal pubblico, quindi a questo punto io gliele, gliele giro. Eh, eh, sì, una domanda sulle... sulle scoperte più recenti nell'ambito della prevenzione o delle cure? Eh, sì, Io approfitto di questa domanda per parlare di un altro aspetto che si, si dice che si chiama cure KT. questo è un altro eh, diciamo, utilizzo del sistema immunitario come strumento di cura eh, in questo caso um, la, la cura è complessa ancora è limitata da alcuni settori però io prevedo che nei prossimi Decina d'anni la CAR-T potrebbero avere, o delle varianti delle CART avrebbero grande sviluppo. In pratica, ehm, vengono prese alcune cellule stereomunitarie del soggetto, attento. vengono modificate, ingegnerizzate in modo da rendere capaci di eh, attaccarsi e quindi combattere il tumore che è presente, e poi vengono moltiplicate attraverso un incubatore che moltiplica queste cellule. Per cui, da poche cereali, diventa così tante da poter essere poi riniettate al paziente e in pratica si è costruito sul, sull'infocita del paziente il farmaco. E quindi viene riniettato e stanno dando dei grandi risultati, eh, anche dei grandissimi costi per il nostro sistema sanitario. Ma insomma, per cui c'è molta attenzione anche nell'uso di, di questi farmaci. Però, io penso che rappresenta un, un altro dei confini l'avanguardia della cura oncologica che ci fanno ben, ben sperare eh, sulla prevenzione eh, c'è qualche rumore in giro su elementi molecolari in grado di predire il tumore, Io credo che qui c'è ancora molto da lavorare però potrebbe essere una bella partita anche sul piano dei costi perché per esempio ci sono dei marcatori eh, di rischio del tumore della mammella, dei tumori ereditari della mammella che magari sono più frequenti certe popolazioni e possono essere studiati a bassissimo costo quindi diciamo in futuro io credo che avremo degli indicatori molecolari di del, diagnosi del, del, del, del precoce addirittura di rischio di malattia che sarebbe un altro bel, grande vantaggio poi anche la seconda domanda invece quale relazione esiste se esiste tra inquinamento e sviluppo di tumori beh il, il... Penso che esiste, <ride> esiste una relazione. Io prima parlavo di fumo, ma anche di, di apertura della finestra e, e l'aria che, che, che respiriamo, inquinata, che contiene polveri sottili che favoriscono infezioni respiratorie, possono essere tutte in gioco su questo, oppure inquinanti ambientali a maggior ragione. Eh, penso però che il nostro organismo... Vive tra i veleni, la nostra vita è costellata di veleni di ambientali, però rischiamo che sopravvivere. Quindi abbiamo sviluppato delle, delle resistenze abbastanza buone. Però eh, non c'è dubbio che eh, una, una vita priva di contaminanti ambientali è, è meglio. Diciamo. quindi L'obbligo del, dello Stato e della società è quella di ridurre al minimo cose che si sta Facendo anche se ogni tanto ancora qualche sbandata, guarda i cioè, cioè ancora in, in giro nel nostro nella nostra Italia. Ok, allora diciamo che le domande eh, dal pubblico non, non ci sono più. Eh, io, se sempre la regia mi dà la possibilità, fare un'ultimissima domanda che se ne può anche essere di interesse per i cittadini, eh, non so se, se mi rispondono, sì posso, quindi allora gliela faccio, in realtà è anche un po' di interesse personale. Se vuole spiegare un pochettino, prima l'ha accennato anche questo, qual è l'atto pratico, qual è poi il ruolo del direttore scientifico di un istituto di ricerca, che a me è una figura che affascina molto, di far capire un po' alla gente quali sono poi le, le decisioni di responsabilità che si devono prendere. Il ruolo del direttore civico è fare scommessa, Esatto. scommessa del futuro, è un bellissimo mestiere, eh, qualche volta si sbaglia purtroppo, ma. Eh, e quindi vuol dire eh, quello che noi abbiamo in mano è, sono risorse economiche e possibilità di indirizzarle in un settore piuttosto che in un altro, oppure in tutti e due ma in maniera differenziata. È, è un, quindi questo è il ruolo l'altro ruolo che, che abbiamo è quello ovviamente di favorire la ricerca in generale dei nostri cercatori e quindi cercare di, di, di aiutarli nelle richieste di finanziamenti aiutarli nella loro vita quotidiana insomma, e quindi rendere il più efficiente possibile la, la macchina della ricerca cosa che non è per niente facile in questo momento in Italia devo dire non è, non è un lavoro semplice, però insomma, la, la cosa bella è quella della scommessa. Certo. Okay. Questo è quello che, che, che a me piace. Parlo, purtroppo ormai, come si vede dai miei capelli, non ci sono più della mia barba bianca. Eh, insomma, ormai sono in chiusura del mio mandato, ti dirò: la primavera 2021 e dopo mi auguro che chi, beh, sono sicuro che prenderà il mio posto, non saprà fare delle, lo stesso delle belle scommesse come sono quelle che ho cercato di fare io in questo periodo della mia vita. Va benissimo, allora la ringrazio per tutte le informazioni che, che ci ha diffuso e, e quindi no. direi tutti, tutte le persone che sono state in collegamento con noi e se vuoi salutare anche lei professore. Va bene, grazie, è stato un piacere, spero di essere stato chiaro, di non aver generato confusione e di aver dato qualche elemento di speranza sull'idea che la ricerca ci salverà. Molto interessante di discussione, grazie mille professore, arrivederci. No. Allora a tutti. Grazie. Grazie.